Ed è iniziato questo 2017 di benedizione. Amen. Il 2016 è stato un anno di conquista. E dicevamo all'inizio dell'anno dell scorso che la conquista significa tanti combattimenti. Vi ricordate? E l'anno scorso ricevemmo questo versetto che era... Il versetto dell'anno scorso, se lo possiamo mettere... nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita come sono stato con Mosè così sarò con te io non ti lascerò e non ti abbandonerò e questo versetto ci ha parlato molto della conquista di Dio che conquista il fatto che Dio sia con noi non significa che non ci sarebbero state difficoltà non significa che non ci sarebbero stati problemi opposizioni ma davanti ai problemi nessuno ci avrebbe potuto resistere ed effettivamente quest'anno abbiamo avuto molti combattimenti però davanti ad ognuno il diavolo è dovuto arretrare davanti ad ogni difficoltà il diavolo è dovuto tornare indietro ha cercato di creare problemi, ha cercato di distruggere ha cercato di uccidere, ha cercato di creare tante situazioni ma non ci è riuscito perché come Dio è stato con Mosè Così è stato con noi. Non ci ha lasciati e non ci ha abbandonati. Amén. Però stiamo entrando in questo nuovo anno. In questo nuovo 2017 in cui dobbiamo vincere. L'anno scorso era l'anno della conquista. Questo 2017 sarà un anno speciale. È di questo che vogliamo parlare questa sera. Quale sarà il versetto che ci guiderà questo 2017? Qualcuno era curioso, già scriveva mezzanotte sul gruppo del WhatsApp della Chiesa. Qual è? E dicevo, il versetto di quest'anno è una bomba. Il versetto che ci guiderà quest'anno è Geremia capitolo 33 verso 3 che dice così. Invocami e ti risponderò, ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Questo 2017 sarà l'anno della relazione, l'anno dell'intimità con Dio. Amen. Perché il segreto delle nostre vittorie è la nostra relazione personale col Signore il segreto per le vittorie della tua vita è un'intimità personale con Dio. La parola profetica anche che è arrivata diceva proprio questo. Io non vi ho più andonato, io sono con voi, ma vi sto dicendo pregate di più. Cercatemi. Perché? Perché Dio risponde a coloro che lo invocano. E quando Dio risponde annuncia cose grandi e impenetrabili, cose che neanche immaginiamo. Questo è l'anno della nostra intimità con Dio. Amen. E leggiamo anche Daniele capitolo 6, dal verso 6 al verso 10. Allora quei prefetti e satrapi si radunarono tumultuosamente presso il re e gli dissero o re Dario, possa tu vivere per sempre. Tutti i prefetti del regno, i governatori e i satrapi, i consiglieri, i comandanti si sono consultati insieme per promulgare un editto reale Shhh, per e fare un fermo decreto in base al quale chiunque durante 30 giorni rivolgerà una richiesta a qualsiasi Dio o uomo all'infuori di te o re sia gettato nella fossa dei leoni ora o re promulga il decreto e firma il documento in modo che non possa essere cambiato in conformità alla legge dei medi e dei persiani che è irrevocabile il re Dario quindi firmò il documento e il decreto quando Daniele seppe che il documento era stato firmato entrò in casa sua. Quindi nella sua camera superiore, con le sue finestre aperte verso Gerusalemme, tre volte al giorno si inginocchiava, pregava e rendeva grazie al suo Dio come era solito fare prima. Daniele davanti ad una grande persecuzione che si stava in, innalzando che si stava aprendo immaginate che tutti avevano firmato questa petizione, comandanti esercito, tutti quanti davanti a tutto questo Daniele risponde come faceva anche prima davanti a tutte queste situazioni lui risponde come era solito fare prima perché? cosa faceva prima? era un uomo dell'intimità e della comunione con Dio, Amen io un uomo che tre volte al giorno si inginocchiava e pregava davanti al suo Dio e questo non era qualcosa che lui faceva soltanto quando c'era un problema non è che adesso era arrivata la persecuzione e quindi Davide si andò a chiudere nella sua stanza e iniziò a pregare tre volte al giorno mentre prima non pregava no la Bibbia dice una cosa diversa dice che lui questo lo faceva anche prima era il suo normale, la sua vita quotidiana di preghiera. Questo Daniele era un uomo del segreto, Daniele era un uomo dell'intimità con Dio, Daniele era un uomo di vittoria, il luogo segreto è il nome che noi credenti diamo al nostro tempo privato con il Signore. Non è specificatamente la camera da letto o una stanza in particolare. Può essere qualunque posto, può essere il bagno, può essere il balcone, può essere un letto, può essere la macchina quando tu vai al lavoro. Non è importante, ma è un luogo dove tu dedichi un tempo specifico soltanto al tuo Dio. È un posto dove tu c'è il Quest'uomo, Daniele, era un uomo del segreto con Dio. Apriva la finestra e chiudeva la porta e cercava Dio tre volte al giorno in giro, Però la Bibbia dice una cosa, dice che questo Daniele aveva uno spirito superiore, era un uomo straordinario, pensate che era fra i tre governanti principali di tutto il, il reame, e il re stava pensando di metterlo al primo posto, per questo motivo praticamente scatenarono tutta questa uh, persecuzione contro di lui, era un uomo straordinario, e spesso si dice che eh, dietro un, uomo di, eh, un grande uomo, dietro un uomo di successo, ci sta una grande donna. Però nella realtà non è così. Nella realtà dietro un grande uomo di Dio c'è una grande intimità con Dio. C'è un grande tempo di intimità e di preghiera con il Signore. Tu potrai studiare tutte le persone che hanno realizzato e vissuto i più grandi risvegli della storia Studierai dirai che avranno problemi, che avranno avuto chissà quante situazioni, ma tutti quanti avevano una sola caratteristica in comune, erano persone dell'intimità con Dio, erano persone del segreto con Dio. Quindi se tu vuoi essere un uomo benedetto nella tua vita, di successo, con risultati spirituali, con risultati anche nella tua vita materiale, la chiave è proprio questa, e questo è il versetto di quest'anno, la chiave è la nostra intimità, con il Signore. Amen? Perché l'intimità è la chiave? Che cosa produce la nostra intimità? Ebbene, molto semplicemente, l'intimità è la chiave perché produce diverse cose. L'intimità produce, prima di tutto, delle conquiste permanenti. Amen? Se tu non sei in una relazione di intimità con Dio, se non hai un tempo di preghiera personale con Dio non riuscirai mai ad avere delle conquiste permanenti, <coughs> ma saranno delle conquiste temporanee. Ma quando tu invece sei lì nel segreto, quello che tu ottieni sulle tue ginocchia, quello nessuno te lo toglierà. dice La Bibbia dice: Fatevi tesoro nei cieli, dove né la ruggine consuma, né il ladro ruba, quello che tu ottieni in ginocchio, in intimità davanti alla presenza di Dio quello non ti sarà mai tolto perché è qualcosa che nasce dal cuore di Dio quando tu hai intimità con Dio, questo produce favore davanti alle persone è una cosa straordinaria, Daniele aveva favore con tutti, favore davanti agli uomini, davanti alle persone davanti alle persone importanti e tu puoi trovare favore davanti al tuo datore di lavoro davanti ad un ufficiale eh, del comune, davanti ad una persona importante, davanti a chiunque, tu puoi trovare favore di Dio. Questo avviene quando? Quando tu sei in una relazione. Spesso, a volte, con alcuni fratelli viviamo perché dice, è possibile ma io cerco di fare una cosa, vado in questo ufficio, poi arrivi tu, cinque minuti e risolvi tutto. Sembra che tutti sono a disposizione. Com'è possibile? Non lo so, otteniamo favore di Dio con le persone. A volte arriviamo, e ricordo una volta che stavamo in vacanza io e la pastora, e arrivavamo a Sharm el Sheikh e c'era una quota enorme di persone per fare il controllo dei passaporti, e lì sarebbero passati, secondo me, almeno un'ora, un'ora e mezza. A un certo punto, da in fondo a tutto, una persona si affaccia e dice «Voi due, venite qua». Invece, guarda, no no no proprio voi venite questi voi che ci fanno qua siamo in un paese arabo vedi? Chissà. forse hanno trovato le bibbie nella. abbiamo le bibbie nella borsa forse questi ci vogliono fare qualcosa ci guardarono passate passate non ci controllarono neanche il passaporto ci fecero passare direttamente abbiamo favore di Dio in ogni situazione che succede questo cuore ci viene non dalle nostre capacità umane, ma dalla nostra relazione e intimità con Dio. L'intimità con Dio produce protezione. La protezione viene dal segreto che tu hai con Dio, dall'intimità con Dio. Daniele fu buttato in una fossa di leoni, dove i leoni volevano mangiarselo, ma un angelo arrivò e chiuse la bocca dei leoni. E i leoni non lo poterono toccare. Amen. Perché quando tu sei con un'intimità con Dio, allora il diavolo non ti può toccare, ci prova, ci prova a farti fare un incidente, però tu esci dalla macchina illesi, sapete ultimamente dopo che la macchina che è stata distrutta nell'ultimo incidente da cui noi siamo, siamo usciti illesi, è stata aggiustata. e io sono andato a ritirare la macchina, sulla strada del ritorno ho iniziato a sentire dei rumori strani. E sono stato per tutto il giorno dopo a camminare con la macchina che faceva un rumore strano. Alla fine ho detto: Fammi passare un attimo dal meccanico. Avevo una ruta svitata, la ruta anteriore sinistra. Se stava avendo, praticamente. Immaginate cosa poteva succedere in superstrada se la ruta si stava. Ultimamente ho contato almeno 3 o 4 volte che il diavolo ha cercato di uccidermi, ma non ci è mai riuscito. Ne siamo sempre usciti illesi, perché Dio mette un riparo tutto intorno a noi, dice la Bibbia, c'è una protezione sui figli di Dio, Mi ricordo una volta che io stavo adorando suonando Dio e una persona con problemi problema spirituale si manifestò e si avvicinò a me, gridando, Aah! queste cose sono reali perché non le ha mai vissuto, e si, si proprio iniziò a correre contro di me, e io continuerei ad adorare il Signore, a suonare. Mi vicino a me col pugno e fece. Quando tu vivi l'intimità con Dio, Dio mette una protezione tutto intorno a te. E il diavolo non ti può toccare. Ci prova a crearti problemi, ci prova, ci prova a crearti difficoltà, ma non può. L'intimità con Dio produce un risveglio nella tua vita. Daniele portò un risveglio nella sua nazione. Pensate che fecero una legge e questa legge diceva che tutti quanti dovevano parlare bene del Dio di Daniele. Guai a chi parlava male del Dio di Daniele. La sua casa sarebbe stata trasformata in un letamaio, un deposito di cacca, soltanto per parlare male del Dio di Daniele. E quando noi abbiamo un tempo di intimità con Dio, quello che succede è che tutte le situazioni intorno a noi si iniziano a muovere di una maniera diversa. E queste sono le cose che noi vedremo anche in questo tempo, in Italia. Attraverso la nostra relazione personale, la nostra intimità con Dio, le leggi della nazione cambieranno in favore dei figli di Dio e in favore del Signore. Questa cosa già successe anni fa in Inghilterra dove iniziarono a fare delle leggi a favore dei cristiani ma attraverso l'intimità Dio porta risveglio anche nella nostra nazione l'intimità con Dio produce favore con i governi perché Daniele prosperò con Nabucodonosor con il re Dario e il re Ciro considerate che Nabucodonosor veniva di, da Babilonia mentre Dario e Ciro erano re di media e di perse e per chi non conosce la storia l'abitudine qual era che quando un re nuovo arrivava e veniva da un'altra nazione rimuoveva tutte le persone che si trovavano nei posti di responsabilità del re precedente perché avrebbero potuto creargli un problema, avrebbero potuto assassinarlo avrebbero potuto dargli dei, dei problemi quindi quando arriva un nuovo re cambiava tutti ma Daniele non fu cambiato perché Dio era colui che benediceva e garantiva la prosperità e il favore di Daniele davanti agli uomini. E non importa il colore politico dell'istituzione dell che sta al governo, se sta nella destra, se sta nella sinistra, se sta nel centro o chi per esso. Se tu sei una persona che cerca Dio, e che ha intimità con Dio, prospererai e troverai favore anche davanti alle autorità indipendentemente da cosa credono e professano queste, queste autorità. Amen. Questa sera praticamente stiamo dicendo tante cose, questa sera in realtà stiamo lanciando una sfida, che è la sfida per quest'anno, è la sfida per il nostro 2017, perché il versetto che ci guiderà, che è Geremia 33, dice, invocami e io ti risponderò, e ti annuncerò cose grandi e impenetrabili, che tu non conosci. Quindi questa sera io ti sto sfidando a diventare un uomo del segreto con Dio, un uomo dell'intimità con Dio. Perché quando tu cerchi Dio nella tua intimità, non importa la situazione che è intorno a te, non importa da dove vieni, qual è la tua casa, se hai risorse economiche, se non ce l'hai, se hai una buona famiglia, se non ce l'hai, non importa più nulla quando tu vivi nell'intimità con Dio, allora è lì che le risposte arrivano dal cielo. Ed è questa la chiave per la tua benedizione per questo nuovo anno. Questa sera dobbiamo comprendere il segreto, il potere che c'è nel luogo segreto. Il potere che abbiamo quando noi ci chiudiamo nella nostra stanza e là incontriamo il Signore. Queste cose purtroppo all'inizio della mia fede non me le ha insegnate nessuno. Abbiamo dovuto impararle con l'esperienza. Però io voglio che quest'anno vi segni con questo, perché è la chiave del cambiamento della nostra vita. Spesso noi preghiamo come una lista della spesa: Signore, dammi questo, dammi questo, dammi questo, dammi questo, dammi questo. In nome di Gesù, benedetti in A me. Sembra quasi la letterina a Babbo Natale che bambino ha scritto questi giorni. Babbo Natale, regala in eh, non ho paura, regalami quest'altro giovane, regalami quest'altro giovane. E poi alcuni bambini sanno che alla fine è genitore non esiste babbo natale, ora in realtà la nostra preghiera non, è un, non deve essere una lista della spesa, ma deve essere un'intimità con Dio e deve essere un continuo con Dio. Gesù ce lo ha insegnato, Matteo capitolo 6, verso 5 e 6. quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe, e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, tu, tu, quando preghi, Entra nella tua cameretta, chiudi la porta e prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti, ri ti ricompenserà pubblicamente. Molti a volte vengono, visitano la nostra chiesa e dicono perché voi non pregate nella chiesa? Non fate che le persone possano pregare nella chiesa? Perché noi crediamo quello che Gesù ha insegnato, cioè che la preghiera deve essere qualcosa che va sviluppata nella tua relazione personale con Dio e non che tu ti devi alzare nella chiesa e gridare e dire padre così e così solo per essere visto dagli altri tu devi, per pregare devi andare nella tua cameretta devi chiudere la porta e chiudere la porta significa isolarti da tutti i possibili disturbi fuori e lì nel segreto devi andare a pregare Sapete, io non mi trovo a pregare senza chiudere la porta quando io vado a pregare, chiudo sempre la porta. E fuori nella stanza della mia preghiera c'è un cartellino appeso rosso che dice: Non disturbare, stiamo pregando. E i miei figli sanno che quando la porta è chiusa, è inutile che vengano a bussare perché non li apro. Pure se si sta bruciando la casa. Spegnetelo voi l'incendio. Un giorno c'era un uomo di Dio che si chiamava si chiama David O'Chiaccio, che è pastore di una comunità molto grande in Corea del Nord, in realtà è la chiesa più grande del mondo in questo momento e lui stava pregando e aveva dato ordine a tutti i segretari della chiesa quando lui stava pregando nella sua cameretta di non andarlo mai disturbare. e un giorno bussano alla sua porta e dice che è successo? Che è successo qualcosa di grave apre la porta e una persona tutta allarmata dice, pastore c'è il Presidente della Repubblica di Corea che vuole parlare con lei al telefono. E questo pastore lo guarda e dice ti avevo detto che non mi dovevi disturbare. Devi dire al Presidente della Corea del Nord che sono impegnato con una persona più importante di lui. Quando ho finito, lo chiamo. Scusa la porta e torna a pregare. Che priorità dai alla prima? la nostra intimità, dalla nostra intimità dipende tutto perché quello che tu fai nel segreto è quello che succede pubblicamente ma se tu non hai una vita segreta di preghiera se tu non hai un'intimità con Dio e allora non ci saranno risultati nella tua vita pubblica molti pregano per essere visti dagli uomini però la Bibbia dice quando tu preghi non dici quando devono pregare gli altri, ma quando tu preghi, entra nella tua stanza. Sai dove incontri Dio? Lo incontri nel segreto. Molti vanno da conferenza in conferenza. Andiamo, c'è questa conferenza, sai che benedizione può darsi che incontriamo Dio. Andiamo a quest'altra conferenza, c'è questo pastore, andiamo, può darsi che incontriamo Dio. E sono nati i pellegrinaggi evangelici, sapete? Mentre i pellegrinaggi cattolici vanno all'Urdes, di qua e di là, i pellegrinaggi evangelici vanno a tale conferenza, a tale conferenza, a tale conferenza, perché così qualcuno mi toccherà e io riceverò la benedizione di Dio e la mia vita cambierà. A volte qualcuno che mi ha invitato in alcune chiese dice, pastore vieni, la nostra chiesa ha molti problemi, vieni a predicare nella nostra chiesa, così Dio aggiusta le cose. Non funziona così. E guarda è inutile che avvenga perché non sono io che giusto le cose e tu non, non, non la giusterai non cambierai la tua vita passando da una conferenza all'altra non funziona così la Bibbia cosa insegna? che quando tu preghi nel segreto è lì che cambia la tua vita pubblicamente questa è la chiave è così che la tua vita cambia attraverso una relazione di intimità e segreta con il Signore Gesù lui ci brama fino alla gelosia nel luogo segreto non ci può essere ipocrisia tu puoi ingannare le persone alzare le mani in una chiesa e far la parte che sei spirituale. ma quando sei solo tu e Dio Dio conosce il tuo peccato conosce la tua vita non lo puoi ingannare nella cameretta nel luogo segreto c'è intimità e Dio ci sta chiamando all'intimità Sapete, tu puoi invitare una persona a casa tua, lo fai entrare nel salotto e gli offri il caffè, a soggiorno. Se già hai un amico, dici, rimani a cena, rimani a pranzo e mangiati insieme. Però chi fai entrare nella tua camera? Con chi ti chiudi dentro la tua camera? Non lo fai con tutti. Lo fai solo con una persona intima. E quello che Gesù ci sta dicendo questa sera, che quest'anno Lui vuole avere intimità con noi. Basta religione. È il tempo di una relazione con Dio. Amen. E quando tu sei chiuso nella stanzetta con Dio, e allora è inutile avere il telefono appresso perché devi farti distrarre dalle cose? No, se qualcuno mi chiama, è una cosa urgente, io devo rispondere. Spegni il telefono. Non riuscirai ad avere un'intimità con Dio. Perché ti porti? Devi essere da solo con il Signore. È un tempo speciale, il tempo del segreto. Per questo, dicevamo prima, può anche essere il bagno. Perché tanti, l'unico posto di tranquillità che hanno in casa è il bagno. Tanti neanche lì stanno tranquilli. Allora la, la macchina, quando vanno al lavoro, che guidano quel quarto d'ora 20 venti minuti, che sono da soli, e lì possono parlare con Dio e Dio gli può rispondere. Non importa dov'è, ma l'importante è che sia un luogo intimo, un luogo segreto, un luogo dove niente e nessuno ti può disturbare. Perché Dio sta parlando con te. Amen il passo che abbiamo letto di quest'anno che è Geremia ci parla praticamente che Dio era arrabbiato con i profeti perché? Perché dicevano delle cose che Dio non aveva detto sapete tutto il libro di Geremia parla di falsi profeti e in modo particolare dice se dice che questi profeti se fossero stati con lui nel segreto gli avrebbero detto al popolo la sua parola Invece questi profeti dicevano alle persone quello che a loro faceva piacere e sentire. E questi sono i falsi profeti. Guardatevi da questi falsi profeti. E' meglio le persone che vi dicono le cose che non vi piacciono. Ma se veramente Dio sta parlando, se Dio sta parlando nel segreto, allora sì che tu farai ascoltare la sua parola, non... che forse non piacerà, ma sarà quello di cui il tuo cuore ha bisogno. Molti dicono, perché Dio non mi parla? Ma Dio vuole parlare. Anzi, Dio dice che non fa nulla se prima non parla con i suoi profeti. Dio vuole parlare. Dio vuole rivelarti quello che viene per l'Italia, quello che viene per la tua famiglia, quello che viene per la tua vita. Però lui te lo rivelerà nel segreto della tua intimità con Dio. E sapete una cosa? Quando tu inizi ad entrare nel segreto, quando entri nell'intimità con Dio, lì inizia una battaglia spirituale. Daniele iniziò a pregare e quello che successe è che lui pregava, pregava, pregava e non c'era risposta. Dicevo come è possibile? Per 21 giorni continuava a pregare, tre volte al giorno, pregava, pregava, pregava, pregava, pregava e non aveva risposta. Ma cosa risponde l'angelo del Signore? Daniele 10, 12 e 13 dice Egli mi disse non temere Daniele perché dal primo giorno che ti sei messo in cuore di intendere e di umiliarti davanti al tuo Dio le tue parole sono state ascoltate e io sono venuto in risposta alle tue parole dal primo giorno era arrivata la risposta ma ma il principe del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però ecco, Micael, uno dei primi principi, mi è venuto in aiuto perché ero rimasto là con il principe di Persia. Amen. E qui non parla di una guerra naturale, ma parla di una guerra spirituale. Quindi dal primo giorno che Daniele stava pregando era arrivata la risposta, ma dovette continuare a pregare e a combattere in preghiera per 21 giorni. Perché ogni volta che tu pieghi le tue ginocchia davanti al Signore nel segreto, il diavolo inizia a tremare, l'inferno trema e iniziano ad arrivare le risposte dal cielo, che il diavolo cerca in ogni maniera di fermare ma se tu sei persistente nella preghiera, perché Gesù ci ha insegnato a pregare senza stancarci, se tu scusate, continui a pregare e sei persistente alla preghiera allora arriverà la risposta dal cielo perché la Bibbia dice che il Regno di Dio soffre violenza e sono i violenti che la conquistano. E i violenti sono quelli che pregono e intercedono davanti al trono del Signore. Qual è la ricompensa che ci aspetta? Gesù ha detto che lui che ti prega nel segreto riceverà una ricompensa pubblicamente. Quello che succede è quando tu preghi nel segreto due cose in particolare, si attiva l'unzione e la benedizione di Dio. Quando la vedova andò da Eliseo e disse, signore, è un problema, mio marito è morto, i creditori vogliono prendersi, praticamente i miei figli come schiavi, Eliseo gli disse una cosa, chiuditi tu con i figli in casa tua. E poi disse, inizia con i passi a versare l'olio. Ma loro dovevano chiudersi perché non lo potevano fare nel giardino? Pubblicamente. Perché quando tu ti chiudi in intimità è lì che si attiva l'unzione di Dio. È lì che l'unzione di Dio si moltiplica. Se tu vuoi che l'unzione spirituale cresca sulla tua vita, che si moltiplichi, allora hai bisogno di chiuderti in intimità con Dio. Cercalo nel segreto, perché nel segreto troverai la risposta. E mentre il tuo vaso è vuoto, inizierà piano piano a riempirsi poi si riempirà un altro vaso e poi un altro vaso e la tua unzione crescerà di fede in fede di gloria in gloria e di vittoria in vittoria e l'altra cosa che si produce è la benedizione Daniele fu prosperato perché era un uomo del segreto Isaia 65 verso 10 Sharon diventerà una villa di greggi e la valle di Acor, un luogo di riposo per armenti, per il mio popolo che mi cercherà. La benedizione di Dio è per quelli che lo cercano, la benedizione di Dio è per quelli che pregano, e per quelli che cercano la faccia di Dio, per quelli che sono in intimità con Lui. Per loro c'è la sovrabbondanza. Dio fece prosperare il re Uzia nei giorni in cui lo ha cercato, fece prosperare il re Asa, nei giorni in cui lo ha cercato, Fece prosperare il re di Giuda nei giorni in cui lo cercarono, fece prosperare Daniele. E Dio dà sovrabbondanza a coloro che lo cercano: quando lo capirete? Cercare Dio è la soluzione di ogni nostro problema. Nel cercare Dio c'è la protezione, c'è la sovrabbondanza, c'è la ricompensa pubblica, c'è la benedizione c'è una benedizione addirittura che va ai nostri figli, i nostri figli saranno più benedetti di noi per le nostre preghiere e per la nostra intimità. Cosa aveva fatto la Shunamita? La Shunamita costruì una, una stanza dove l'uomo di Dio poteva andare a riposare, dove la presenza di Dio poteva riposare. O benedomo prosperò perché la presenza di Dio è stata in casa sua per pochi mesi. Pensate che per pochi mesi la benedizione si è così moltiplicata, così moltiplicata, che se voi andate oggi a Gerusalemme, tutti i quartieri arabi sono disordinati. Ma la collina dove era Dom, con la sua casa, è il quartiere più ordinato della parte araba di Gerusalemme, dove ci sono le più, persone più ricche, benestanti e le meno malate. Ancora oggi è il luogo più benedetto di Gerusalemme. Soltanto perché un uomo ha aperto la sua casa, alla presenza di Dio, per pochi mesi. Perché c'è tanta lotta? Sapete, quando tu vuoi iniziare ad entrare nel luogo segreto, iniziano le lotte. Iniziano le scuse. Ma bisogna essere persistenti. Chiudi la tua porta. E si aprirà la tua finestra. Amen la tua finestra verso il Signore. Deve esserci un cambiamento quest'anno. Questo è il versetto di quest'anno, la sfida di quest'anno. Dobbiamo diventare persone dell'intimità, persone con la porta chiusa e con la finestra aperta. Lo Spirito Santo è stato contristato da molti credenti che hanno preferito tante altre cose a stare tempo con Lui, hanno preferito tante altre cose al luogo segreto della preghiera con il Signore e oggi è arrivato il tempo di prenderci un impegno per questo 2017 l'impegno di invocare il Signore di avere un'intimità con Lui allora vogliamo avere adesso un momento di preghiera mentre facciamo un canto ci alziamo all'impiedi vogliamo cercare il Signore